Dato la sua lunga esperienza nel mondo del cinema e della musica, in particolare della musica, eh, quale valore e rilevanza ha potuto constatare che la musica ha nella lotta contro la criminalità e nella lotta per la legalità, anche se in questo paese come lei ha sottolineato sul palco eh, non è valorizzato il valore della musica? La musica innanzitutto è un'espressione culturale universale che da milioni di anni unisce il cuore di tutti gli esseri umani, ovviamente in ogni epoca con la propria struttura e con la propria forma. Io credo profondamente nel potere della musica per raccontare le cose giuste e per denunciare quelle sbagliate, lo hanno fatto grandi musicisti e per tantissimi anni e continuano a farlo tanti musicisti, anche i ragazzi magari che sono saliti sul palco questa sera non sono musicisti affermati però nella loro storia musicale cercano veramente di dire la propria credo che questo sia estremamente importante. Ecco, eh, è il silenzio che non va incoraggiato, bensì l'espressione, la cultura, l'arte, la pittura, la musica, qualsiasi cosa ci possa appassionare e che possa crescere esseri umani che rendano questo mondo un posto migliore.